L'Italia per me è, un, è, è affascinoso perché non si sa mai che cavolo succede, come dicevo, cioè, um, vengono fuori delle storie incredibili che o non, ha, non hanno il fine o non hanno un colpevole o c'è il colpevole che poi è innocente o poi è innocente ma non so, siamo sicuri un paradiso per gli scrittori di nuovo. sì, cioè per noi è un posto dove trattamente uno è stimolato un mistero eh, la, la cosa l'avevamo detto prima che stranamente io e lui scriviamo diciamo siamo un autore straniero eh, scriviamo in inglese, siamo pubblicati in Inghilterra e in America eh, Prende... Sì, anche in Italia, ma adesso abbiamo fatto il cammino diverso, cioè ci interessa non la Germania gotica dell'inizio dell'Ottocento, ma siamo in Italia. Che più eh, eh, perché troviamo in questo momento le cose che ci interessano e che ci creano mistero, perché anche per chi scrive di mistero deve essere attirato dal mistero di cui scrive. Ecco, in questo momento l'Italia e l'Italia del 1946, l'Italia contemporanea, che abbiamo noi, ci ha in qualche modo ispirati di più. Quindi sì, certo, è un paese del mistero.